C'è il capitolo sugli standard aperti, no? E io, che ho scritto anche un libro intero sul tema degli standard aperti, lancio questa provocazione. Noi abbiamo parlato per vent'anni di eh, insomma, abbiamo messo un'attenzione, molta attenzione, sulla necessità di fare open source, di, di, di condividere il codice sorgente, di usare delle licenze open, e pochissima invece, ha lasciato molto in secondo piano l'aspetto degli standard aperti. Eh, secondo alcuni teorici, e io mi accodo anche anch io a questi, se l'avessimo presa dall'altro lato probabilmente avremmo fatto meno fatica, cioè se, avessi, se avessimo insistito fin dall'inizio sulla diffusione degli standard aperti, dei formati aperti, le, il software open sarebbe venuto quasi come, quasi come conseguenza naturale, invece avendola presa da questo lato abbiamo, arrivo, eh, so che è una provocazione, però abbiamo ottenuto cosa? Che adesso tutti sanno bene che cos'è il software, il software open, però poi ti mandano comunque, anche se tutti usano software aperto, eh, non so, LibreOffice, però ti mandano il file docx. E quindi uno dice, ma allora che senso ha stare lì a mettere enfasi sull'applicativo che deve essere open, quando poi l'informazione che viene salvata è sempre in un formato proprietario che quindi è controllato da colui che sa come è strutturato questo formato, quindi... Beh oddio, io sui formati aperti, soprattutto documentali, qualcosina ho fatto e qualcosina ho anche speso del mio tempo e dei miei soldi, ecco. Io ero al Ball Resolution Meeting a Ginevra eh, quando è passato eh, OXML, io ho fatto campagne e ho esposto pratiche non esattamente commendevoli di un produttore eh, in Italia, eh, mi hanno chiamato e mi hanno parlato anche le autorità antitrust mondiali per chiedermi cosa era successo perché io ero alla guida del movimento italiano che in un info ha partecipato per contrastare la... il fatto che si cercava di sovvertire il meccanismo di creazione degli standard. E poi comunque io partecipo. Uh, comunemente sono stati no, no, allora, che tu sia in no, prima linea, lo, lo sappiamo. Però io, la mia provocazione eh, ma, ma, cioè, è la, la mia mi provocazione la mia tu, come, come la vedi? cioè Il fatto se l'avessimo presa dall'altro lato, cioè se invece di insistere su un codice ma, sorgente, messa, è eh, sbagliata. l'abbiamo okay. no? cioè, Quando si parla di open source parla anche di, di standard aperti, non si può parlare di open source senza parlare di standard aperti, non, non sono due cose diverse, e eh, no, non lo so, certo, sono... io quando, quando abbiamo parlato questa diretta. Abbiamo aperto dicendo, parlando del cloud, eh, cloud, è un problema anche di standard. Internet e sono standard aperti. Cioè, non, non, non, non inganniamoci, gli standard aperti sono, esistono e ce ne sono tanti e sono utilizzati. Eh, il fatto che riusciamo a parlarci oggi è dovuto al fatto che esistono degli standard aperti. L'HTTP, il TCPIP sono degli standard aperti sicuramente e eh, ci sono anche delle grandi imprese, che, cioè Google stessa si è fatta paladina di standard aperti, ha investito soldi per, uh, per dei formati, e adesso in formato audio-video uh, ci sono delle iniziative per portare anche io degli, stati, degli standard che non siano coperti dai brevetti, abbiamo fatto la, la, la battaglia sui brevetti software e questa qui negli standard di interoperabilità il fatto che vi siano dei brevetti è uno dei grandi problemi Bene,